che è strano che proprio la parashat, vi, le vite di Sara, inizi con il racconto della sua morte. Abbiamo visto come questa morte è strettamente legata al, all'inevaso, sacrificio di suo figlio, il figlio della promessa, Isaac, e come ha caratterizzato gli ultimi eventi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, anzi per ben due volte, le ultime due puntate del capitolo 22. Il capitolo 23 è un capitolo che dal punto di vista degli eventi eh, alachici non ha molto da insegnare, però ha molto dal punto di vista del, della Gadà, del racconto, un racconto che tende fondamentalmente a segnare una dimarcazione, un punto ben chiaro e preciso che ricorrentemente ritroveremo nelle scritture, e cioè la tomba, o meglio, il luogo di quelle che saranno poi le tombe di Abramo stesse, di Giacobbe, quell'area in, in terra, potremmo dire cananea, di fronte dei principi ittiti, fu acquistata a carissimo prezzo, carissimo, carissimo prezzo, ed è un'area di proprietà, la prima area di proprietà potremmo dire, dei figli di Abramo di Abramo e dei figli di Abramo, e colei che è stata piantata come un seme vivificante in quel, in que, in quel terreno a Machpela, a Hebron, Kiriat Arba, il delle, delle, delle eh, luogo delle quattro, delle quattro colline, delle, delle quattro città, dei quattro distretti, un numero simbolico che indica eh, le quattro matriarche della terra, del popolo ebraico della terra di Israele, i quattro grandi patriarchi, noi abbiamo da Adamo, Noè, Abramo e Mosè, anche se non sono legati al territorio, ebbene questo simbolico luogo, reale ma simbolico per il numero Kiriet Arba, diventa il seme prezioso dal quale poi ci sarà la possibilità di rivendicare un territorio comprato a caro prezzo, e che prezzo? Secondo alcuni Midrash dell'epoca, non dell'epoca di Abramo, dico dell'epoca dell cristiana, e quindi è anche un immediatamente successivo che quindi da, getta una luce particolare dal punto di vista del diritto dal punto di vista giuridico su quel territorio dice che fu una spesa colossale sproporzionata a fronte di una finta accettazione di una finta eh, possiamo dire accoglienza di Abramo e di tutto il suo clan riconosciuto come un angelo degli dei o un angelo di Dio che dir si voglia il testo qui è un po' sfumato ma Detto in bocca a un pagano potrebbe essere anche un angelo degli dèi, Abramonte. Quindi la nostra lettura oggi sarà una lettura di questo tipo. Non staremo a focalizzarci praticamente eh, su, alcuni, su alcune parole particolari, però dobbiamo rimarcare questo, questo aspetto, questo aspetto redazionale dei primi due versetti che richiama come Sara, pur essendo assolutamente silente è morta, in questa parasha di questi due capitoli e, e oltre la sua ombra la sua ombra vivificante da quella terra piantata come un seme che sboccerà germoglierà trasfigurata anche lei nella gloria di dio bene tutta la parasha è sempre in funzione sua la preparazione di suo della della moglie del figlio sempre in proporzione sempre c'è sempre lei in questo sfondo il fatto che il figlio Isacco quando eh, celebrerà la prima notte di nozze con sua moglie, con Rifka, si consolerà ancora della morte della madre quindi la presenza della madre è assolutamente in ogni versetto dal punto di vista giuridico dal punto di vista gadico e questo andrebbe ricordato alle pie donne delle, delle, cristiane perché come dice eh, Pietro nella sua, nella sua famosissima prima lettera come era agghindata di virtù, Sara, devono essere agghindate, dice poi proprio esattamente le vostre, le vostre madri, no? dice proprio le vostre madri, così anche la donna cristiana si deve agghindare più che di oggetti che legittimi, peraltro, che possano mettere in luce la bellezza e focalizzare la bellezza est esteriore, ma anche agghindarla, ecco, dal punto di vista della grande bellezza, non solo esteriore, che Sara è una donna meravigliosa, ma anche interiore. Quindi questa figura, perfino il Nuovo Testamento è presente. Ripeto, la lettera di Pietro dedica mh, parecchio spazio a questa, a questa lettura. Le vite di Sara, quindi 127 anni, morì, morì a Kiriatarba, a Chevron, Nerske Enan, e venne Abramo per il lutto e per piangerla. Per piangerla, Versetto 3. E si alzò veicam Veikam Avram Maal Penei metò davanti alla, alla presenza, potremmo dire, del suo, del suo cadavere, del suo defunto, del, cioè di, del, di sua moglie, ancora una volta morta, ma lui si alza al cospetto di, come se fosse viva, ma Gesù direbbe che è viva, come vivo Abramo, capite? È sempre questo gioco tra il cronos e il kairos, nel tempo che passa ieri, oggi domani, e l'ex parte dei, dove l'eternità è non ha inizio né fine, né alto, né basso, dice la Mishnah. E quindi e parlò, e parlò ai figli di Het dicendo, ecco, io sono un Ger. Ecco, questo termine Ger che Abramo identifica con se stesso, si auto qualifica come Ger, che vuol dire forestiero, vuol dire avventizio, vuol dire uomo in parocheia, cioè in, in, in cammino, in, in diaspora se lo dice Abram lo siamo anche noi, Ger, io sono un Ger in questa terra, tra di voi, e quindi datemi, date a me una proprietà per questo sepolcro, e io seppellerò il mio morto davanti a me. Ripeto, non voglio stare molto sulla terminologia perché eh, mi interessa più la filigrana di questo capitolo 23, questo dramma che però diventa fecondo perché da quel terreno si può rivendicare la proprietà di Erez Kenan. Perché dico questo? Perché quando ci sarà la promessa, già era stata data da Abramo, ma diventerà effettiva questa promessa con Mosè, ma diventerà ancora più effettiva con la conquista eh, Brevi Mano eh, da parte di Joshua, ebbene il seme era già stato piantato perché quella è stata una terra pagata in maniera sproporzionata. E quindi eh, risposero ad Abramo, i figli di Et. ascolta noi, Adoni, mio Signore. E poi dice, nel cielo chimata, tu sei un principe degli dei, un principe di Dio, un grande illustre, ecco, un grande illustre, tu sei un grande illustre. Versetto 7, Vaikam Avram, Vishtakhavu, Leam arez Vnechet. E si alzò e si prostrò come fece una grande riverenza davanti a questi Lama Amares, che è un termine che, diciamo, nella ricezione farisaica e rabbinica tardiva eh, precedente all'epoca di Gesù. Indica qualcuno, diciamo che sì, insomma, popoli della terra, ma qualcuno, diciamo, di non molto affidabile dal punto di vista della, della, della legge di Dio insomma, e della correttezza. Figli di Et. Vai da bere i Mor, i mi esce e parlò loro dicendo se c'è presso le, le vostre persone desideri poi diciamo di seppellire il morto davanti a me ascoltatemi e intercedete dice con Echfron figlio di Zokar che mi dia la caverna di Machpelah che è a lui all'estremità del campo con denaro no? intero potrò comprare questa proprietà ora attenzione perché il termine Achutsut Achutsut Indica non una proprietà come intendiamo noi, perché in ebraico questo concetto non c'è, non essendoci neanche il verbo avere, no? E questo è più un concetto più occidentale, quello del, della, del, della proprietà o anche del possesso ad libitum. Questo concetto indica una, sicuramente una, tra virgolette, proprietà, ma in quanto amministrazione per nome e per conto di Dio, come se fosse un Behor, Verez Kenan, una primizia della, nella terra di Canaan, per quello che poi avverrà, Dopo quando tutta quella terra sarà conquistata da Evnei e Abramo, dei figli di Abramo, in realizzazione della promessa, quindi indica proprio un concetto di amministrazione forte, perpetua, però il proprietario è sempre Dio. Ecco, questo volevo dirlo perché se non sembra che ci sia qualche cosa afferente al concetto di proprietà nel diritto, che non è proprio così. Potremmo dire, eh, amministratori delegati, sub condizionem eh, dell'accettazione del patto con Kadosh Baruch Hu. dice Era Yoshef Bettoch Benechet, <coughs> Vaian Efron a Kittì Litteo ed Avram Besne Benechet. e rispose quindi colui che era seduto in mezzo dentro eh, ai, figli, ai figli di Et rispose a Litteo ad Abramo nelle orecchie così potevano ascoltare anche i figli di Et tutti i bae entranti, Shahar, le morra. tutti entranti per la porta eh, della sua città dicendo Lo Adoni, no signore, eh, ascolta, ascolta, ascolta, tu, tutto pietoso, no, no, nessuno sono di sentire il tono, no signore, non, non ti preoccupare, eh, Dice: il campo te lo do, la caverna è tua, ecco, la do a te e ai tuoi figli, seppellisci là il tuo morto, quasi fosse detto, gratis e amore Dei. Com'è importante questo lungo spazio dedicato da Genesi all'acquisto, sembra quasi un atto notario questo. Vediamo sembra quasi, questo è proprio un atto notario. Vishtak Avram Lifne Amare. C'è di nuovo si prostrò Abramo davanti a questi figli, un'umiltà terribile, a questi figli della terra, a questo popolo. Che però questo termine lo ripeto per la seconda volta e lo troveremo sempre anche nel nostro canale di Soteriologia, il canale riservato agli bonati anche se molte cose le, le faccio mettere anche in chiaro perché è giusto che tutti ne abbiano eh, possibilità a proposito se non vi siete iscritti che è gratis ovviamente potete farlo se vi, se vi sono graditi le nostre Derashot shot attivando la campanella grigia qui sotto che vibra e mh, si prostrò indica proprio di amarese un, un popolo grezzo che non ha timore di Dio oppure diciamo che non è molto avesso alle leggi del Signore e poi di nuovo da Ber El Efron besnei le eh, lemor, eh, parlò a Efron alle orecchie di questo suo popolo dicendo, ac im atta lu, scemaeti, scemaenni, eh, ascoltami, ascoltami però, ascoltami, ascoltami, io do, ti do denaro per il campo, cac mimenni, veiker e eh, eh, eh, io prendi i soldi, prendi il denaro, prendi da me, io seppellerò et meti. che, che cosa mi è morto, shaman, là. e adesso c'è tutta la pantomima di Efron Abramo che diceva, allora signor mio ascoltami la terra no, costa solo quasi, no? solo non c'è, comunque dall'idea, arba, meot, shekel, kesef, vne, uganeja, 400 cicli tra me e te. Mai. Che cos'è essa? Che cos'è essa? No? Che cos'è essa? Ve'et. Metecha. bor E tu puoi seppellire. E tu seppellirai il morto. Ascoltò Abramo, versetto 16. L'Efron. Lo ascoltò. Ascoltò Efron. E pesò Abramo, Efron, il Kesef. Asher di Ber, l'argento il il, del quale parlò ai suoi orecchi, Bnehet e, e i figli di Et che ascoltavano, erano i testimoni di questo atto non rotarile 400 sigli d'argento, Shekel-Kesef. Ma attenzione adesso, dice, interessante questa cosa, per indicare la, la furbizia di questo Itita, dice, Kesef over la Soe la soccer, la soccer, la soccer eh, è il denaro che circolava tra i mercanti, tra i faccendieri, io non so come avete tradotto voi, però indica il denaro dei faccendieri, dei, dei mercanti, il mercante nella Bibbia è colui che fa denaro senza lavorare, ma solo trafficando, quindi gli dà del trafficone sostanzialmente, cioè fa la figura, davanti a lui e davanti a noi di grande umiltà, di grande chassidute, però alla fine gli manda un messaggio nel testo, dice guarda che tu hai preso dei soldi, io li pago, non batto ciglio, una cifra spropositata, tu sei soltanto un mercante. Questo per dire che c'è sempre stata questa sperequazione tra l'immoralità degli Titi e dei Cananei in generale e l'alta moralità dei figli, di Abramo e dei figli di Abramo. Va di e fu stabilito che il campo di Efron, Asher Ban Machpela, che era in Machpela, lifnea Mamre, che di fronte a Mamre, vi ricordate Mamre? Mamre vuol dire l'indovino, era il luogo della prima divinazio, divinazione che fu espropriato dalla divinazione che non era divinazione ma contro la divinazione la bonifica del luogo da parte di abramo con i tre anashim di cui uno era Shem, e due erano malachim l'abbiamo visto nel capitolo 18 eh? sempre lì il campo della caverna che è in esso e l'albero e tutto ciò che è nel campo fino al confine tutto intorno ecco qui c'è proprio noi potremmo dire la mappatura catastale che non è stato comprato soltanto Machpela, ma anche Mammare, dove c'erano le querce di Mammare e tutto il perimetro intorno, per larga parte. E Abramo e fu. E Avram, dice e Abramo, e di proprietà agli occhi dei figli di Etti, testimoni che abitavano lì, peraltro, anche se era, era ovviamente Efron il proprietario di questo terreno. E tutti quelli, e dice, e. E, e, e, e Dopodiché a Akharahechen, e dopodiché seppellì Abramo, Sara, istò la sua donna, El Meharat nella caverna. Notare che prima la caverna era stata chiamata in un altro modo. Quindi quando si parla di Meharat non indica la caverna, come posso dire nella quale come fosse un tombino nella quale poi tu sei eh, chiuso, intombato per sempre indica non indica questo indica proprio eh, Rat, eh, indica un luogo non oscuro, tetro ehm, non è il bor qui dico cosa di tetro non indica quello in questo chadè no? questo Shade o Sheda. Alifne Mamre, I Hevron Vedete, questo è ripetere che c'è sempre questa caverna, ma dove? A Machpela, di fronte a Mamre, cioè che è Hevron. Tutti questi nomi sono nomi dati dai figli di Israele a quei luoghi. Sono quasi, cioè sono quasi, visto che questo testo l'ha rivisto anche Esdra, sono quasi delle. Profezie di ciò che sarebbe avvenuto da lì a poco. Parlare di un Meharat che non è proprio una tomba intesa come intendiamo, non è un borno, non è il luogo dove tu sei chiuso per sempre. In questo campo mi ricordo un po' l'esaltazione dei cimiteri nell'epoca romantica, nell'Ottocento inglese e anche tedesco, nella letteratura inglese e nella letteratura tedesca. Quasi che i cimiteri fossero dei luoghi di passeggio, non di passaggio, è di passeggio, ben curati. Eh, a Mahpela, di fronte a Mamre, è di nuovo questa ripetizione per indicare la, la perimetria, la planimetria dell'atto notarile. Ma poi c'è di più, a Hevron, in Erzkenan, tutti i termini che vengono poi assegnati. Ve l'ho detto, quasi fosse un anacronismo, un anacronismo o profezia, addirittura, dopo i tempi di Esdra, per la conquista del popolo, per indicare una proprietà che non può essere messa in discussione da nessun altro successore né degli Titi, né dei Cananei e neanche dei figli di Israele ovviamente, ma anche da altre eh, compagini religiose che possono sopravvenire, sono, sopra, sono, sono, sono nate dopo, tipo il mondo cristiano, il mondo islamico. Non è possibile. Rimane di proprietà di Abramo e dei suoi figli. E nemmeno da parte di qualunque altra comunità che possono essersi insediati in quel territorio. E di nuovo Vaiakam, Shadeh, fu stabilito il campo e la caverna il luogo di sepoltura che è in esso e Abramo come abbiamo detto proprietà del qui chiamato xi a differenza di prima caver met bne che era sepolcro dai figli di Finiamo qua, la prossima volta inizieremo il capitolo 24 e qui dovremo, stare, dovremo dedicare alcune puntate perché parleremo del, della disposizione di Abramo per la moglie di Isacco e dovrà andare a prendere la moglie nel suo casato ne abbiamo già parlato due puntate fa, se vi ricordate. E ancora una volta la figura di Sara dietro, delle sue due vite passate, quella prima della promessa e quella dopo la promessa. Nascita secondo la carne di Ismaele sulle sue ginocchia eh, dal parto di Agar la principessa, alla quale poi Abramo dovette provvedere, e poi il figlio della promessa, la madre del figlio della promessa. E adesso questa madre è ancora in filigrana, c'è cioè stata sempre la presenza di Sara qua. E ripeto, ci sarà e ci concluderà questa, questa presenza nella nostra parasha di Vejesara proprio quando suo figlio sarà consolato, finalmente consolato della morte della madre. Vi saluto e vi ringrazio e come l'ho detto prima, se, se vi è piaciuto il video potete farlo circolare solo ed esclusivamente chi è interessato a queste cose. A queste cose. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e se volete usufruire di approfondimenti nei nostri corsi per abbonati potete farlo a prezzo di due caffè al mese. Va bene, vi saluto e vi ringrazio alla prossima, ciao!